È proprio come fosse una continuazione del discorso di ieri. Ieri ehm, si parlava di abbondanza, di un'abbondanza senza una forma fissa, senza una forma eh, sempre incanalabile. Si parlava di questo stare nel flusso che parte dalla nostra consapevolezza corporea, ad esempio nella ginnastica aiutandoci con il respiro, con la continuità dei movimenti senza porre interruzioni, ma si espande anche a tutta la nostra coscienza della giornata, quindi come mi muovo, come entro in contatto con la realtà, con le parole che dico, con le persone che incontro, con la fisicità di oggi, della temperatura che c'è nella stanza, dei vestiti che ho addosso, di come, ehm, di come è la consistenza degli oggetti che utilizzo, mi allargo a sentire anche tutto un fluire armonico che pervade le mie giornate è chiaro che se rimango nella nel pensiero nella mente la mente non lavora in questo flusso la mente lavora per obiettivi per movimenti lineari e anche molto veloci va benissimo in alcuni casi ma se voglio invece concentrarmi ad esplorare questo fluire la mente deve limitarsi ad osservare, a prenderne atto, ehm, a comprenderlo anche ne, nelle sue dinamiche per quello che può esserle visibile e a lasciare nel mistero tutte le altre. Questo un pochino ci raccontavamo ieri. La cosa che da ieri poi ha continuato eh, nella giornata e poi anche stamattina a raccontarmi questa carta però è il fatto che in questa... Eh, abbondanza senza forma in questo fluire dove ci sono delle figure ma sono anche attraversate costantemente da un flusso che è loro ma è anche all'esterno gli passa attraverso ma è anche fuori di loro le collega tutte ma le anima anche da dentro proprio come queste figure in tutto questo flow in tutto questo fluire come si fa? a sentire, a misurare esattamente il valore di quello che condivido cioè se è tutto così pervasivo, se è tutto così connesso se è davvero il famoso battito d'ali della farfalla a Tokyo può fare l'uragano a New York come, come ci ritroviamo, qual è il nostro punto di contatto con noi stessi in tutta questa vastità sembra eh, che sia troppo grande per poter essere compresa da noi esseri umani, sicuramente con la mente è troppo vasta, chi potrebbe mai prevedere cosa accade quando una farfalla batte le ali a Tokyo a New York dall'altra parte del mondo e così anche nella nostra vita, chissà il movimento che sto facendo stamattina trasmettendo questa ginnastica chissà nella giornata di oggi che cosa mi porta, fra due settimane che cosa mi porterà, fra sei mesi magari qualcuno guarda la registrazione e che cosa accade. È completamente imprevedibile, incontrollabile. Quindi che la vita sia incontrollabile da parte dell'essere umano è come un dato di fatto, no? per proporzioni, è come una formichina nel giardino volesse controllare il ciclo stagionale di tutte le fioriture del giardino dove si trova. Sembra un po' un delirio, no? Anche meno, formichina, stai calma, renditi conto delle proporzioni, renditi conto di dove sei, fai il tuo, ma non t'allargare in ambiti che non sono tuoi. Ecco, questo fai il tuo per l'essere umano, che cosa significa in tutta questa vastità? Come si fa a non perdersi? Allora, appurato che non c'è un riferimento esterno per il valore di quello che condivido e che ricevo perché ogni volta cambia, io magari condivido eh, trasmettendo questa ginnastica e il ritorno energetico che ne ho magari è di farla meglio perché sento il vostro apporto, magari è di avere un vostro feedback interessante magari invece è che ora il postino mi suona e mi porta la cartolina ad un amico che non sentivo magari da vent'anni come è in relazione questo con la ginnastica? Per la mente non ne ha di relazione, per il sentimento invece la relazione c'è, è un movimento d'energia. Cioè se io condivido a destra non è detto che l'energia che condivido mi debba ritornare da destra. In tutta questa vastità, se batto le ali a Tokyo, può darsi che mi ritorni questa energia in forma di uragano o di arcobaleno a New York quindi a volte riesco a metterli insieme, a volte la mente dice no, è completamente casuale, non c'entra niente. No? Per la mente il caso esiste, per il sentimento il caso no, non esiste, perché c'è questo flusso che noi sentiamo. Qui non c'è niente lasciato al caso. Certo, se uno si limita a guardare i contorni di una singola figura, quello che c'è dentro può sembrare relativo solo a quello. quello che c'è qui riguarda solo questa figura, quello che c'è qui riguarda solo questa, però poi allargo la visuale di insieme e vedo che c'è un fluire comune e quello che sembra appartenere solo a uno in realtà è dentro a uno scorrere che li attraversa tutti, la stessa cosa nel movimento d'energia della vita. E quindi come si fa? A avere un contatto più forte con questa realtà così vasta da formichine in un giardino immenso come si fa ad essere più presenti in questo flusso come si fa a dargli una consistenza anche dentro la nostra coscienza anche dentro il nostro pensiero perché anche quello ci dà il senso della realtà come si fa ad agguantare almeno in parte questo flusso e non lasciarlo così, molto eh, abbozzato nell'immaginazione nell ma neanche tanto e soprattutto ne, nella, nella nebbiosità new age del qualcosa di infinitamente più grande che non arriverò mai a, ad assaporare. Ecco l'indicazione che nella giornata di ieri e anche stamattina mi continua a, a balzare, agli occhi guardando questa carta è che il valore di ciò che si condivide è stabilito dal valore che io ne percepisco, dall'onore, dal rilievo, dalla misura che io avverto quando condivido qualcosa. Ci sono tante cose che noi facciamo nella vita senza dargli il giusto onore. Vuoi perché ci sono appiccicate sopra tante proiezioni mentali, tanti pensieri. Credo, mi dico mentalmente che lo faccio per questo e per quest'altro motivo e i motivi, le ragioni, è come tappassero, mettessero tutto uno strato di colore sui movimenti energetici che ci sono sotto e sull'onore che hanno questi movimenti energetici faccio un, un paio di esempi eh, molto comuni vado a lavorare perché mi serve lo stipendio e questo è il livello mentale a volte è talmente spesso, talmente opaco questo livello mentale che non mi accorgo di tutto quello che c'è sotto vado a lavorare e mentre lavoro magari do un aiuto ai miei colleghi magari eh, mi interfaccio con i miei clienti magari creo bellezza, ordine, fluidità, organizzazione con quello che faccio e non me ne rendo nemmeno conto perché io lavoro solo perché mi interessa avere lo stipendio e se mentre faccio questo lavoro, che la mente mi dice, faccio solo per avere soldi, creo nel frattempo qualcosa di bello anche solo bevendo il caffè con il collega, che non prenderei se non fossi al lavoro, e dicendogli qualcosa di interessante, confortandolo in un momento magari difficile, facendo una battuta che mette di buon umore le persone che sono con me, questo non ha alcun valore perché la mente mi dice tu qui ci sei solo per prendere lo stipendio piatto non c'è nient'altro sotto c'è in realtà un mondo vastissimo c'è un flusso come questo la mente vede solo i contorni di questa carta se uno toglie tutte le sfumature e lascia solo uno sfondo bianco un riempimento bianco e solo i contorni sì è tanto una bella illustrazione ma perde tutta la sua magia Ecco, a volte la mente fa proprio questo. Facciamo un altro esempio. Mi occupo di mia madre perché ha quasi 100 anni e da sola non ce la può fare. Sono la sua unica figlia e bisogna che lo faccia io. Punto. Sotto c'è tutto un rapporto di sentimento, c'è un riavvicinamento, c'è un prendersi cura, c'è un creare benessere, c'è un costante nel bene, nel male, nella facilità, nella difficoltà, un costante lavoro di riarmonizzazione con la malattia, con la, il vissuto familiare, con il rapporto che ci, che ci può essere. O potrebbe esserci una riarmonizzazione, ma la mente se prende il sopravvento e toglie tutte le sfumature e lascia solo i contorni, mi dice bene. Tu sei qui ad occuparti di lei perché è vecchia e non c'è nessun altro che lo può fare. Punto, stop. Velo opaco su tutto quello che si muove di sotto esiste solo quella motivazione e tutto il valore, tutto l'onore che c'è sotto, tutto l'apporto energetico di quello che faccio viene reso invisibile, c'è un velo spessissimo che non si vede tutto quello che c'è sotto. Allora per avere un accesso a questo fluire così magico e abbondante che c'è nella vita, il primo punto è riconoscere la parte mentale, che non sempre la mente mente, può darsi che sia vero che io abbia bisogno di uno stipendio e dunque debba andare a lavorare, può darsi che sia vero che senza di me la mia mamma di quasi cent'anni non ha nessuno che si occupa di lei, quindi davvero lo devo fare. Ma se mi ricordo che oltre alla motivazione mentale c'è sotto anche tutto un altro flusso più profondo che si sblocca proprio perché l'incastro della necessità dei movimenti del corpo e della mente rendono possibile, rendono materializzabile, eh, di colpo non sono più in conflitto. I contorni delle figure con le sfumature anzi trovano un modo interessantissimo di stare insieme diventa di nuovo visibile tutta la parte onorevole dei miei movimenti d'energia mi ritorna la loro portata non il loro controllo il battito d'ali a Tokyo chissà cosa combinerà nel resto del mondo non lo posso sapere però mi torna tutta la potenza di quel battito d'ali che poi la vita dislocherà nel suo fluire e in qualche modo ritornerà anche a me questo fluire ma intanto sono consapevole di tutta la potenza e di tutto l'onore questa è la parola chiave di quello che faccio. Quindi diventa importantissimo in quest'ottica, non tanto il risultato che vado ad ottenere, ma riprende tutto il suo rilievo l'essere profondamente in contatto con quello che sto portando nel mondo, che sia una parola, che sia un gesto, che sia un lavoro che svolgo, che sia un silenzio. A volte è qualcosa di gentile, a volte ha bisogno di essere qualcosa di più incisivo, a volte è qualcosa di molto delicato, a volte è qualcosa di eclatante, ma quello che io sto portando nel mondo, se sono in questo flusso e mi rendo conto della valenza, dell'onore, questa è proprio la parola chiave di quello che sto portando, immediatamente la potenza del mio movimento la sento, ne sono immediatamente nutrita. E non solo... Non a livello di importanza personale, ah, oh, sto facendo qualcosa di onorevole come sono brava. A livello profondo di sentimento, a livello di possibilità che si aprono. Immediatamente si allarga il mio campo visivo e quando c'è l'arcobaleno a New York, anche se non capisco come, perché nel mezzo ci sono delle dinamiche complessissime che non riesco a capire, a studiare, dentro. A livello di anima, a livello di cuore, subito mi accorgo che in qualche modo è collegato al mio battito d'ali e mi nutre. Quella bellezza non è più solo esterna e dico, oh, che bello l'arcobaleno a New York. Diventa qualcosa che mi riguarda personalmente, che parla direttamente alla mia vita, che mi dona energia. Parte dalla consapevolezza dell'onore dei movimenti che compio. Non tutti i movimenti che compiamo nella vita sono onorevoli, tantissimi vengono dalla personalità, tantissimi almeno per voi non lo so per me è così, tantissimi vengono dal mio carattere di eh, difficile, tantissimi sono proprio controllati nel meccanismo della mente, sono sotto sono proprio nel gioco di questo panno scuro che copre tutto quello che c'è sotto e si vede solo il movimento di superficie. Già solo rendersi conto che questa cosa accade comunque lo rende più sottile questo panno, più leggero da tirar via. E poi allenandosi magari lo faccio in una cosa semplice di vedere anche tutto l'onore che c'è sotto alle motivazioni pratiche e via via più ce ne accorgiamo e più proviamo ad attuarlo, anche solo provarci ad attuare questo meccanismo eh, di valore intrinseco e non determinato dall'esterno della nostra esistenza, di quello che facciamo, dei nostri pensieri, delle nostre emanazioni, cambia giorno per giorno, un pochino alla volta, la bellezza, la luminosità, l'ampiezza, la consistenza del nostro vivere quotidiano esattamente come fa la ginnastica del mattino piano piano, un pochino alla volta inserisce una dimensione nuova in quello che sono le nostre giornate ho parlato un sacco ma questa carta aveva un sacco da dire ora se ritorna pure domani faremo una conferenza di quattro ore vi bacio vi auguro una buona giornata e vi invito domani sempre alle 9, con questo, con un'altra carta. Ciao a tutti, grazie. Partiamo nostre stretching dei meridiani. Sento bene i piedi a terra, pollici intrecciati dietro la schiena, prendo aria. Lascio bene che si stirino e si allunghino le gambe in tutta la parte posteriore, i fianchi, la schiena, le braccia. Cerco la ritmicità del respiro, la cadenza regolare. Alla prossima ispirazione ritorno, cambio l'intreccio dei pollici, prendo aria e riparto. E di nuovo respiro nella posizione. mi appoggio a terra, apro bene il petto, ispiro e cammino all'indietro con le mani, fino a dove oggi mi fa bene. Con la prossima ispirazione, se è il caso, appoggio i gomiti a terra e aumento lo stretching di tutta la parte frontale del corpo, e se oggi è il caso, con la prossima ispirazione appoggio anche la schiena e mi allungo con le braccia in Arco la schiena. Respiro nella posizione, il turno muovendo gli arti, il corpo. La respirazione mi mantiene in movimento. prendo aria dalla base della colonna vertebrale mi arrotondo i gomiti vanno verso terra il mento verso lo sterno e respiro Palle basse, collo lungo rilassato. E poi, estirando, lentamente mi srotolo dal basso, reallineo la schiena e scorro nella posizione successiva. In direzione dei piedi, ogni respiro, prendo aria, stesso nella posizione. prossima posizione, prendo aria ed entro nello stretching, respiro in questi incroci, Tirando cambio l'incrocio delle gambe e delle braccia. prossima espirazione ritorno. Espirando scelgo un lato e scendo, allargando lo spazio nel fianco. Da terra respiro e allungo. lato l'osso sacro ben appoggiato a terra respiro e lascio scorrere nel fianco ed espirando torno al centro All'inverso, percepire, sentire, fare pensare. chakra primo secondo settimo Ottavo movimento Apro alla filatura però la cavità esmeralda intagono. ragno Spirale